Bene, bene, bene, bene. bene. Rieccomi qua! <ride> Rieccomi qua con un nuovo video, io sono Kiokobit e oggi parleremo di una casa editrice poco conosciuta, mi stupisco tra l'altro che sia poco conosciuta, però mi sembra doveroso fare un video su questa fantastica casa editrice che si chiama Casa Obake, un piccolo appunto sul, sul nome della Casa Obake, Kasaobake è il nome di, un, di uno yokai, quindi di un, di un demone del folklore giapponese, che significa eh, vecchio ombrello. Parlando di questa casa editrice, che sta eh, pubblicando un sacco di fumetti e manga eh, di eh, principalmente autori italiani... Sì, io non so disegnare, quindi... Però ammiro molto questa cosa che ci siano italiani che eh, vogliono eh, fare dei fumetti in stile giapponese come ad esempio il nostro carissimo di cui saluto l'autrice Ciao Rossella Sergi eh, Impossibile amarsi, ovviamente di Rossella Sergi che ho già citato e eh, Praticamente è un fumetto, perché come potete vedere non si legge da destra verso sinistra, ma è, si legge proprio come un fumetto normalissimo, quindi da sinistra verso destra, che però ha la particolarità di avere uno stile di disegno eh, di uno Josei Manga, che è un target, quindi un genere, indirizzato a un pubblico adolescente ma anche più maturo, quindi tratta anche delle tematiche molto più mature e eh, la particolarità di questo fumetto, stavo per dire manga, però è un fumetto in tutto e per tutto eh, che è appunto ambientato in Italia, precisamente all'Università di Torino dove la nostra protagonista, che è questa qui, Ada, ha 25 anni e eh, sta facendo appunto l'Università e nel mentre sta andando all'università si ritrova a ehm, scontrarsi con un, una persona che si dimostra poco carina, di cui lei risponde a tono, una bella camomilla fa sempre bene alla salute, ma la nostra carissima protagonista non si potrà mai aspettare che la persona a cui ha risposto molto a tono sarà proprio il suo professore universitario che l'assisterà all'esame già che bella fortuna che ha questa bellissima ragazza il tutto si incentrerà appunto su questa relazione interpersonale tra Ada, la protagonista e questo professore che si dimostrerà molto antipatico però tante volte l'odio si inizia, inizia con l'odio e poi piano piano si va scemando sull'amore. Quindi questo fumetto tratta di un amore tra un professore e una studentessa universitaria. Quindi questa qui è praticamente l'immagine, la foto, cioè immagina colori, del, ehm, della protagonista con il professore non vi ho detto com'è eh, fatto questo, questo fumetto è molto malleabile e la cosa che mi ha stupito di questa casa editrice è che ehm, a me sudano molto le mani quindi quando leggo mi capita, specialmente quando leggo i manga, di eh, lasciare appunto il giallo, poi si ingialliscono le pagine, no? Non so se avete presente, cap sarà capitato anche a voi. La cosa che mi ha stupito è che con questo tipo di eh, stampa, di fogli, cioè il, i fogli non, sono, cioè non, non diventano proprio gialli, cioè, sono bianchi, puliti, come se non li avessi mai, mai sfogliati. Tra l'altro ringrazio tantissimo Rossella Sergi per avermi fatto anche... Un disegno, una dedica su, su, questo, su questo volume. Attualmente, eh, Impossibile amarsi è in sospeso dalla stessa autrice, però lo riprenderà, quindi per adesso c'è solamente il primo volume. Eh, prendo anche l'occasione per dirvi che Rossella Sergi ha pubblicato, cioè pubblicherà un altro eh, fumetto che si intitola eh, Deep Scar, quindi se volete andarlo a prenotare potete andarlo a prenotare. Tra l'altro io l'ho preso in preordine, eh, sono stata una dei primi 50 che ha appunto prenotato questo, questo fumetto e sarà appunto un fumetto in stile Josei Manga, quindi molto simile a questo, però la storia sarà totalmente diversa. Non vi spoilero nulla, riceverò delle cose in omaggio per aver prenotato appunto questo, questo fumetto. Quindi la casa Obache, oltre a distribuire um, fumetti, distribuisce anche dei gadget, dei gadget, appunto dei fumetti che uh, pubblicano. La trovo una cosa molto interessante, mm, mi piace molto la stampa, anche la scelta del design del, di, questo, di questo fumetto e anche degli altri perché ne ho comprato un altro però non ne parlerò in questo video ehm, della Casa Obache quindi tanti complimenti a Elena Toma perché è lei la persona che gestisce un po' il tutto quindi ringrazio anche lei ma ora vorrei incentrarmi più che altro sulla, sulla trama di, di Impossibile Amarsi ehm, molto carina, molto intrigante perché tratta non solo dell'amore tra un professore e uno studente ma tratta anche eh, la tematica della, della violenza domestica ovvero quei ragazzi che sono vittima di continue eh, ripercussioni, continue eh, vessazioni da parte dei genitori o un solo genitore ovviamente questa cosa viene citata in un modo piuttosto esplicito, perché un amico della protagonista eh, si presenta con un, un naso un, un, po', un po' brutto, quindi ha ricevuto delle botte, molto probabilmente da, dal padre, e quindi questa cosa mi piace molto perché è una cosa completamente reale, è una cosa reale, e questa... Questa realtà che viene eh, proiettata in questo, in questo fumetto è molto interessante perché l'ho vista in pochi manga e in pochi fumetti, quindi la reputo un'idea molto bella e una tematica che ammiro di averla appunto citata e penso che eh, influenzerà molto sulla, sulla storia anche della stessa protagonista. Ovviamente poi tratterà anche di un amore non ricambiato, di un amore che eh, probabilmente non, non verrà ricambiato, però questo dipende tutto dalla nostra autrice che eh, vedremo se, com come svilupperà la storia. Una trama molto intrigante, molto, molto interessante perché la nostra protagonista avrà modo di conoscere una parte, una faccia del, del professore che non presenta all'università, ma che poi eh, tratterà la protagonista in un modo tale da renderla piuttosto sorpresa dal, dal modo in cui reagisce a un comportamento eh, da parte della protagonista. Ovviamente io vi ho dato solamente una visione generale del primo volume di Impossibile amarsi, infatti leggendolo si capisce che eh, la storia si incentrerà anche sul passato della protagonista e sul perché abbia scelto proprio di studiare pedagogia. Avremo modo anche di vedere la grande instabilità della stessa protagonista, che molto probabilmente ha avuto un'infanzia difficile e questo appunto rende l'opera pieno di potenziale. Bene, e così in conclusione mh, direi che eh, ne vale la pena di leggere questo, questo fumetto, non vedo l'ora di sapere come continua, ovviamente io sono una persona molto paziente e eh, a parte che so perfettamente che eh, l'autrice eh, sta facendo anche un altro fumetto, quindi poverina, starà, si starà impegnando tantissimo per poter... Eh, per poter darci grandi soddisfazioni E anche a se stessa Quindi A parte questo I disegni sono molto molto belli Molto puliti E ricordano davvero tanto i, Lo stile dei, dei manga giapponesi Tanti complimenti a Rossella Sergi La saluto ancora perché forse ci vedremo A Lucca Comics Adesso devo ancora organizzarmi bene Quindi molto probabilmente la incontrerò Per l'ennesima volta perché io la prima volta che l'ho incontrata è stato appunto alla Fumettopolis di Novara. Vi consiglio di leggere questo, questo fumetto, di dargli un'opportunità, specialmente perché l'autrice è italiana, fa veramente dei disegni belli, fa, si impegna molto, ed è giusto, secondo me, eh, poter dare dei meriti a delle persone che si impegnano tanto per una loro passione ed è giusto secondo me seguire le proprie passioni perché poi dopo le soddisfazioni sono migliori rispetto a qualcosa che fai solamente con, con la mente, con la testa quindi io vi saluto, vi saluto qui se avete già letto questo, questo fumetto eh, fatemi sapere nei commenti se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci rivediamo in, in un prossimo video ciao